Ciao a tutti ragazzi, noi siamo The Animatics e Marco007 e Siamo tornati su Nintendo Switch Entertainment System Allora, in questa parte... A me c'è una sedia che mi copre lo, lo schermo, però sulla telecamera non c'è, non si vede Ma va Oggi faremo City Connection What is this? Dettagli What is this? Dettagli What C'è sto tizio this? anime che, che mi saluta e mi fa paura. What is this? Ah, City Connection è un gioco di corse ed azione per NES, in cui potrai percorrere tutte le autostrade del mondo. Dopo aver rapinato sì, sì. un colorifi colorificio, non colorificio, dice. di classe a New York, sei in fuga dalla polizia su un'automobile, tutta personalizzata. Ha rubato i colori. Inizia il tuo giro del mondo, Marco smettila. Evitando mm -hmm. la polizia e i gatti pestiferi che ti ostacolano per porre fine alla tua avventura. Ah, uh, ok. In questo gioco arcade dovrai cercare di sbarazzarti dei tuoi inseguitori, servendoti di bidoni di carburante, facendo salti mortali e viaggiando in tutto per il mondo andando da New York al Giappone. Anche se è impossibile, perché se stai con una macchina, non puoi andare nell'acqua. Eh. <ride> <ride> cioè, non lo so io. Poi dice New America. York, poi dice New York come fosse uno stato, New York e Giappone, così. È vero. Non è vero, perché dice una, una città del Giappone, no. Vabbè, comunque sia, un gioco molto educativo, mi dicono. Ehm, two <ride> yeah, yes. players. Eh. Figo, techno. Wow, technology. Wow, techno, guarda la, sua, guarda la sua faccia. <ride> <ride> Sembra che sta litigando. Esatto. Player 1. Ok, come si gioca? Io non ne ho la minima idea. Io Davvero. invece sì, ci ho giocato già. Quindi... Si può saltare? Si può saltare. Io non ho capito, io, io non ho mai superato il primo livello però. Che okay, io non so da che parte devo andare. Mi sa so che devi sempre ricoprire quella, le, le parti blu di bianco. Davvero? Le macchine roteanti le puoi uccidere. E i, i, i gatti sono immortali. Stupidi e gatti. ti fanno male. Stupidi gatti, via, via, via. Perché non posso saltare da qua? Ah. Non ho una... mai visto una cosa del genere C'era una spina per Ah, te. diventano dei cuori. Ok. Non è che ci ho capito molto, eh, però. Manco io. Però la canzone è bella. Gatto. Ah, quindi le macchine ci puoi andare a sbattere contro. No, il gatto! Io odio questi gatti! non sai cosa, li amiamo tutti. Ah, si riprende da dove avevo interrotto. Oh, uh, come? Cool. Perché... No. È immortale, te l'ho già detto. Eh, ah, come si fa a colorare quella zolla? Non lo so. Ecco perché era più difficile. Perché non sai niente. Perché non sai niente. Che non ho giocato solo una volta. Non Sei la non sai... là, capo... Ah, boh. ah mi, serve... mi spiega che servono quei bari di là che lanci. Servono per uccidere le macchine della polizia. No, ci puoi andare a sbattere contro. che quei barili, sì. Ok, no, no, no, il gatto, via. Perché non mi fa saltare? Mi fa saltare solo quando vuole lui. È vero. Vedi. No, ve quel gatto maledetto Boom. lo voglio uccidere. Ah, mi stai dicendo che quindi posso andare a sbattere contro no. un'auto? Ma all'altra no. Uè. Cioè, boh, non sta capando niente. Perché solo quando li colpisci? Sì, come no. No, ho sbagliato. Ora prova a saltare. Ecco, appunto, non <ride> puoi. Sei pazza. Yiot! Ah, ok, quindi le macchine rotanti si possono... Sai, eh, possono... te l'ho già detto, mm, gatto! Te l'ho già detto, <ride> gatto! Me! <ride> Dovremmo <ride> Ok riproviamo anche se non ho capito è un arcade quindi non è che lo, cosa so, cosa lo so lo so il capire cuore capito è che ci sono dei livelli lo so facciamo di definire questo nooo no, buon oh. <ride> oh. <ride> lo buon cosa hai colpito una macchina mentre stavi stavi <ride> Se metterai col hai lanciato un proiettile a caso. Nope. Fammi saltare. Perché le macchine fluttuano? Perché non posso più sparare no. niente? Perché vedi lì oil. Eh sì. Non è giustamente più una perché... Volo. Come? Perché prima non c'era, mi appare così da non è, non è reale. Pure i gatti si spostano. I gatti si spostano ma le spine non è che sbucano dal terreno così. Cioè non è reale così, eh. Bravo Marco, un genio. Io ho saltato però. Non salta quando vuoi, lo salta so. quando vuole il gioco. È terribile! Cosa? Questo gioco! Uh signori, attenzione! Lo rifacciamo, lo rifacciamo! <ride> che poi le macchine della polizia Boom. ti seguono Boom. anche se stanno a mezzaria tipo se, se vai indietro loro ti seguono Boom. fammi salta, fammi salta, fammi salta no, gatto, via no, gatto via. mi hanno intrapolato, non ho più barili <ride> ma c'è la sfida ma <ride> perché? aiuto cosa è successo con la macchina? Sì, beh, io non posso fare nulla niente nulla Niente nulla Mi devi vedere come si fa Che okay, da quel che ho capito tu puoi saltare solo se stai sulle piattaforme in alto La strada di sotto no È illegale saltare là Boom Boom Boom boom boom boom boom, boom. Mario ai godi Dice Luigi ma non ho ancora capito cosa voglia dire ai Goody. No, vuol dire che Luigi è benestante. Goody. No, Luigi è benestante. Sai cosa sono si... i Goods? sono i beni, ok? Goody sì, vuol dire sì. che Luigi sta bene. <ride> Anche se non significa nulla, in realtà, però sì, è quello il significato. È ben. sparita quella macchina. Senti che mi dà sta canzone? Ogni tanto mi dà tipo. Non mi ricordo, c'era un programma. Wow! Che bella, che bella canzone! Sì, è e... si sì, mi sa tipo il Tg qualcosa. Non mi ricordo come si chiamava. Perché i TG hanno i nomi? Boom! Certo, TG5 uh, Boom. Lo rifacciamo. Proviamo l'ultima volta, dai. L'ultima okay. volta. Se questa non va bene, come di sicuro andrà... No. No. Ma <ride> <ride> <ride> non è il trick che lo fai anche se non lo <ride> No. <ride> <si fanno. ride> <ride> <ride> Volevo andare... <ride> è il <tea ride> di oil. E ora? No. Nope. <ride> no. Nope. No, nope. non si sposta sto gatto. Poi devi uscire. Ma <ride> no, perché? A me ammazzano sempre i gatti invece a te le spine. Non mi dire chi è che se la doveva aspettare quella? Come facevo A me il... non arrivano mai le spine, non ne ho mai vista una. Perché tu muori sempre subito, dai gatti. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Boh. <ride> Get shot! Un di gatti! Get shot! Boom! Take that! E... Pure quando ci ho giocato da solo! morivo sempre per i gatti! No, no, no, dai! Ma quello, come? Què, què, què, què! Vai e basta! <ride> ho pizzo un gallo salvo te te il te il te il te il te don't te il te il te il te il contrario, mi sa il te il te il te il il te il te mi stavo girando. E <ride> poi muori tu mentre veramente quello che muore è il gatto Se ehm, si sa che nei, nei giochi, nei cartoni animati, nei film, la violenza sugli animali è la cosa più è brutta legale. che. La, più, la cosa più brutta che possa esistere. Se una persona muore in un film. Se una persona muore in un film, a nessuno importa, se un animale muore in un film, siete tutti dei criminali, ok? Dovete, dovete perire. Tipo Brian, Boom. Brian, quando ah, è quindi, morto, ah, sono tutti impazziti. Aspetta, quindi, quindi, aspetta, i gatti si possono saltare. Sì, e si lo, possono saltare Io ma lo non so si ora adesso. Messare. Io lo ora so Ora adesso. Io solo lo so solo adesso. Boom. Jump. Ah, e quindi si può pure accelerare. One jack come si accelera. Boom. <ride> Get shot. Ma perché hanno una bandiera quei gatti? Yeet. Che problemi hanno? Ci proviamo l'ultima volta, no. ora allora che so che possiamo saltare i gatti. No, basta, okay. via! No, tu. Yeet. Yeet. Yeet. Uh, l'ho presa! Yeet. Perché il manco... perché... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, game no, no, non lo è Fidati Sono no, e' peccato per poco no, BOOM, no, Sì, lo sapevo gotti, Io, io l'avevo la, visto ti stavo per non avvertire e Come poi... mi topia? Mi avresti avvertito ma io sarei morto comunque Eh certo Visto che Marco è nubo Ok ho, ho fatto tutto okay. sopra Nope, Bravo. non mi Bravo, c'è per <ride> <100%. ride> cosa hai fatto? Hai fatto solo un unico. Io volevo parte. fare il salto Che poi non si può più risalire appunto come dovresti fare muori vedi eh, per questo esistono i gatti <ride> per uccidere <ride> oh no. che poi è presa sia la macchina della polizia che il gatto si sì, è il gatto poi vola in uno spazio a caso si sì, che poi in effetti puoi uccidere le macchine della polizia e nessuno dice niente vero il gatto il gatto gay muove Guarda, se faccio così si ferma Boom, boom Double kill yeah. Salta il gatto Perché mo mi ha fermato Hai visto? Hai visto? Hai Quindi i gatti intrappano Mo puoi scendere Stop and jump non mi ha fatto saltare, questa è l'ultima io... vita te lo giuro io sì, si lo so che l'ultima vita oh te lo, senti perché mi fa saltare solo quando vuole lui? quali problemi? vi <ride> prego se voi sapete perché ditelo nei commenti vi prego ne ho bisogno alcuni di sti giochi qua del NES non si capisce proprio perché perché fanno alcune cose L'unico vero mistero, però rimarrà... Mistero! mistero. Ti ricordi che non, non siamo riusciti a giocare proprio? Non ci riuscivamo? Non capivamo nulla. Mm, abbiamo giocato a caso lui. Almeno qua... E eh sì, appunto, vi... cliccavamo pulsanti a, a caso. Ma almeno qua si capisce un po' come si gioca... Gatto! Gatto! Oh, ho io ancora due vite? No. Vivo. Va ah, bene, quindi questo era City Connection. Per qualche motivo si chiama City Connection, anche se io l'avrei chiamato siti in bianchino ecco perché ha rapito un uh, facciamo direttamente l'altro o no no quindi nella Mi prossima vi... parte fa... faremo cosa? volleyball oh no ma neanche di questo ho capito come si gioca giochi di sport madonna mia sono la nostra rovina <ride> appunto Vabbè. Qual era l'altro? Uh, baseball, quello sì, di baseball no. che ci è, è durato 40 minuti. Quindi ci vediamo alla prossima parte di Nessessess. Alla prossima, ciao. Ciao.